Salve a tutti ragazzi, sono s 2004 e oggi in questo video volevo farvi vedere se non tocco qui questo gioco che si chiama Pixel Gun che è un gioco molto, a parer mio molto bello eh, in questo gioco sono andato molto avanti infatti ho già 3600 coppe eh, sono di livello 30 che è molto difficile salire di livello in questo gioco che mi sembra che il massimo sia 40, ma non c'è ancora mai arrivato nessuno e per adesso le mie armi sono queste sono la impulse refile la dead star, quindi stella morta questa ladder sword, un po non so come si pronuncia poi qui ho oh, pet dragon però ho oh, quest'arma che è più forte ma non mi piace tanto Qui in questo gioco le armi costano veramente molto, infatti qua costa 195 gemme, oppure qui eh, anche 420, costano veramente tanto e sono molto difficili da, da avere i soldi e le gemme. Invece qui ho la flag keeper che è molto forte e qui invece ho l'arma più forte di tutte che è la piragna eh, questa skin io ho questa skin però più avanti forse me ne creerò una e oggi volevo farvi vedere delle cose i minigames e la, bat la battle multiplayer eh, vorrei iniziare dai minigames dalla campagna perché in, questa, in questo gioco c'è anche una storia che dura tre mondi. Ne voglio aggiungere un quarto, ma non, non sappiamo. E adesso vi faccio vedere il primo mondo, magari ve ne faccio uno un po' più difficile perché comunque sono abbastanza forte. Facciamo... Mm, non lo so. Facciamo la foresta che è molto difficile come il primo è il livello che mi ha dato più fastidio di tutti Perché in questo gioco ci sono anche diverse creepypasta tipo in, questa, in questo posto c'è lo Slenderman eh, lo Slenderman come volete chiamarlo e vi faccio vedere ciao è vero potevo farvi vedere già è vero <ride> perché ho detto ciao potevo farvi vedere la storia cioè farvi leggere la storia ma visto che non ve l'ho preso dall'inizio no fatte che muori tu aspetta togliamoci l'animale perché se non mi, mi dà un po' fastidio eh, ah di animale ho, ho mh, questo pet c'è cioè, eh, parade horse che è abbastanza forte io gli do sempre dei nomi ignoranti quindi adesso lo tolgo un attimo ecco mi stavano già attaccando questi qua questi qua sono i miei gadget Usiamo questa che è più forte Ho anche il cecchino ehm, Qua sono tutti abbastanza deboli questi qua Però più avanti ci sono A qui boh c'è anche eh, eh, boh come si chiama già eh, Freddy Così a caso Ah si sì, qua c'è anche eh, Freddy In questo gioco Ma dobbiamo finirla abbastanza velocemente Perché se no non ci dà il Il eh, Tutte e tre le stelle Impulso. Ho anche la destra Che è molto forte quest'arma Non siamo tutti di vedere qualcosa Qua c'è scritto, qui in alto c'è scritto il numero di persone che bisogna ancora uccidere e tu muori. E anche tu muori perché mi hai fatto prendere un colpo. Prendiamo questa qua. O questa, così ve la faccio anche vedere. E tu mi hai colpito. Non ci avevo visto. Ecco, morite che mi fa che solo schifo. Oh. l'ultimo dov'è? sarà qua dentro magari carichiamo tutte le armi verso il finale visto che ci sarà lo slenderman da chiudere mm. aiuto mi sa di di essere tornato di nuovo indietro però c'è ancora questo da caricare questo uccidiamolo così che faccio da caricare allora il boss il boss vi si vi si spawna sempre qua davanti e colpisce velocissimo e fa un casino di danno quindi ti colpisco così questo. Oh, L'ho già ucciso La prima volta ci avevo messo di più Vabbè E comunque In questa storia Si dovrebbe già fare all'inizio Io l'avevo Avevo già tristellato tutto Vediamo mm, Va bene Ecco iniziato Io sto Lo sto cercando di care Questo qui che sembra Aiuto Ecco mi ha colpito e curiamoci. Oh, aiuto, speriamo non mi colpisca. Uh, prendiamo qui che così mi curo. Dov'è? Eh, Prova a colpire col bazooka e con ucciso. Va bene, mi sono guadagnato una kill, si vede qua in alto. E... Eh, aiuto, dov'è? Dov'è? Eccolo là sono abbastanza forte io in questo gioco e mi ha colpito ma che cavolo di arma aiuto mi sto uccidendo piano piano mi sta uccidendo questo qua Io ho finito le armi quindi iniziamo a colpirlo con il cecchino cavolo ecco sono morto che, poi che cavolo di arma Facciamolo così. Molto intelligente. Bene. Qui. Colpiamolo. Adesso vince lui perché è lui che mi ha... Ecco l'ho ucciso, meno male. Gli ho fatto revenge. E... E poi non riesco a capire che arma usa. No. Ci sono anche tipo dei gadget che ti possono far trasformare in dei demoni. E i demoni ti fanno molto male. E adesso vediamo se riesco ad ucciderlo sul finale. Ok, ho vinto. Ehm.